Ragazzi, bentornati alle mie lezioni. Eh, oggi in questo nuovo video eh, vorrei aprire una, un piccolo spazio dedicato al mio passista eh, preferito in assoluto, eh, Giacomo Pastorius. Visto che oh, l'altro ieri era l'anniversario della morte e no, l'altro ieri hanno dato su Re 5 film che non ho ancora visto dedicato interamente a lui con apparizioni di Sting, Free e tantissimi altri, eh, mi è venuto in mente anche eh, dopo richieste di alcuni mesi fa da parte di alcuni amici di fare una sezione dedicata allo studio del suo video didattico, quindi all'approfondimento perché è una fonte incredibile di informazioni, di, di tecniche, di di argomenti inerenti al basso, quindi il modern electric bass dell'85, la famosa mm. video-intervista con Jerry Jelmott, bassista storico con Retrofnerking, eccetera, eh, o oh, mm, onestamente non, non voglio assolutamente eh, diciamo. Eh, criticare lo stupendo lavoro proprio di Jerry Gem che se non sbaglio nel libro c'è scritto che le trascrizioni e gli esercizi sono stati fatti proprio da lui eh, però molti mi hanno chiesto per difficoltà di lettura per eh, mancanza di alcune parti diciamo de, de, del video didattico trascritto mi hanno chiesto di approfondirlo allora prima Uh, lezione, cioè, lezione dedicata a questo argomento riguarda uh, il, il primo uh, argomento che uh, Giacomo uh, fa presente a Jerry Gennot, ovvero quello dello studio delle melodie. Fa un simpatico, uh, siamo al minuto, mi sono segnato tutto, 3.30 circa del, del video, quando fa un simpatico riferimento, a un artista delle mie preferite, John Warwick, eh, il suo brano, Alfie, so se lo conoscete, è nato a sentire, del 66, molto bello, e lui fa l'accenno eh, della melodia, eccetera, eccetera. Ecco, da, già da questo piccolissimo frammento di video didattico si può prendere uno spunto eccezionale, ovvero, come dice Giacomo, la prima cosa che, che studia, che studiava, scusate, purtroppo, eh, nei brani era appunto la melodia. Qualsiasi brano eh, fosse di qualsiasi genere, di qualsiasi eh, diciamo, stile musicale, lui studiava le melodie, come studiava le parti di altri strumenti. Eh, tant'è che dice che non stavo a studiare tanto i bassisti quanto la musica in generale proprio le, le, le parti di tutti gli strumenti tant'è che se ascoltate eh, un grano a caso Donna lì si sente benissimo che ha proprio ne, nel fraseggio, ne, nelle orecchie, ne, nello studio le parti dei classici sassofonisti, bebop, Charlie Parker in primis, eh, eccetera quindi da questo spunto, eh, da questo frammento, da questo primo frammento del video didattico, che se non avete compratelo, è uscito anche tradotto in italiano, eh, si può prendere eh, appunto eh, l'abitudine la, di studiare eh, le melodie quando affrontiamo un brano. Ora facciamo una prova, eh, ad esempio, eh, devo studiare un brano di Elton John. Uh, vediamo uh, Rocket Man conoscete tutti uh, quindi co come approcciarsi allo studio di questo brano non ho dovuto mettere questo come cioè ce ne sono altri miliardi uh, uh. Uh, io di solito guardo l'armonia quindi se non mi ricordo male che l'ho studiato tempo fa il eh, brano inizia in sol minore i primi accordi quindi sono Sol minore, Do maggiore e poi mi bemolle. Il ritornello è in Si bemolle maggiore, quindi sulla relativa. La melodia eh, parte subito, ovviamente come sapete meglio di me una strofa quindi proprio a tonica terza minore. <laughs> Una frase un po' più, diciamo, articolata quindi siamo in Mi bemolle parte dal terza maggiore Si bemolle, tonica o bando minore nona, tonica, settima minore, tonica cioè ritornello quindi va in Si bemolle maggiore quindi, abbastanza semplice, e Elton John. Elton eh, parte dalla quinta, quindi di si bemolle, parte dal fa. Si, si riconosce subito questo, questa frase. farvi capire come eh, se io poi mi dovessi eh, intanto interiorizzo eh, appunto la melodia quindi il significato anche eh, appunto melodico di un brano eh, mi entra eh, la musicalità appunto del brano in questione eh, anche a me che anche a noi che facciamo eh, la parte ritmica eh, generalmente se dovessi improvvisare ad esempio eh, su questo brano, avendo la melodia bene eh, interiorizzata, potrei nel mio solo fare dei riferimenti, appunto, eh, La citazioni alla melodia stessa e ehm, aggirarmi intorno, variando quindi le note e le frasi, però rimanendo sempre in tema, come quando io andavo a scuola e, e si faceva i temi, partivo da descrivi l'Italia finivo a parlare di, di come è bello il sushi in Giappone, ecco andavo fuori tema, così eh, soprattutto nel pop dove eh, andare tanto out tanto fuori non è molto indicato ci aiuta appunto questa cosa a rimanere eh, come dicevo prima, in tema eh, quindi studiate melodie di qualsiasi Genere musicale, dalla classica al jazz, al pop, a tutto, eh, cosa che io non ho fatto per una vita e me ne pento. E provate a mettere in pratica, con eh, un brano che magari che vi piace, eh, questo tipo di studio. Vedo, studiate la melodia e poi fate un'improvvisazione, qualcosa toccando via via alcuni eh, passaggi della melodia stessa. Spero vi piaccia questo, questa sezione delle mie lezioni, eh, se non è così mettete un pollice eh, in giù, se invece vi piace mettete mi piace, bellissimo gioco di parole, o condividete eh, la mia lezione così mi fate il mio piccolo ingrandire un pochino e ci vediamo alla prossima. Eh, Potete trovare sempre su YouTube, Facebook, sul mio sito www.iborsagli.com. Quindi alla prossima lezione mm. e al prossimo video.